Se anche voi vi siete chiesti come usare questi gommini da inserire nella ventola, eh, l'ho capito. Allora, semplice. Vanno inseriti. Innanzitutto dovete capire qual è il lato in cui andrà l'aria. Quindi cercate eh, una scritta AIR, tipo qua c'è scritto AIR, o ci sarà una freccia che indica il lato di inserimento e poi si spinge. Quindi in questo caso, rotazione, quindi c'è rotazione va verso questo lato, quindi proviamo a farla girare e l'aria di qui esce fresca quindi questi gommini andranno inseriti in questo modo un lato è più lungo un lato è più corto il lato più lungo va inserito qua ovvero da dove esce l'aria invece il lato più corto andrà poi inserito nel case verso l'esterno e bisogna fare molta forza quindi tiriamo Tirate forte, molto forte. Oh. Tirate a tutti e due i lati. E non avete paura, non si rompe. Uh. Ok, qui metterò in pausa. io Ok, è entrato, è entrato. Ciao! Ripresa rovinata. Ora? Questo andrà inserito dentro il case sempre tirando da questo lato finché non esce. È, è, un, è difficile potreste dover usare una tenaglia oppure, come ho fatto io, tirate da tutti e due i lati. Non avete paura, non si rompe. Ciao! Eh, questi gommini servono per praticamente ridurre di molto il rumore della, della ventola poi sul pc con un gira. Ciao oh, fatta! Tutti e quattro! fatto il dettaglio qualche volta. che ho fatto zoom. Mm. Allora, adesso inseriamolo all'interno del case. Questo l'abbiamo inserito. Lato lungo verso la parte interna. Lato corto o più grosso verso la parte esterna. Allora, inseriamolo bene nel case. Così. esterno. Quindi fate uscire i quattro... E gommini da, dai buchi e tirate 1 2 3 e 4 inseriti e questi attenueranno le vibrazioni della ventola ora vieni colleghiamo il cavo a tre pin per poterla alimentare possiamo collegarla direttamente all'alimentatore se abbiamo la possibilità oppure attraverso un convertitore che adesso non ho dietro possiamo convertire questa presa a 4 pin la inseriamo eh, sul convertitore che ora non ho quindi utilizzerò quella 3 pin ce cioè, la posso fare yeah. Il dettaglio lì, e abbiamo inserito ora la ventola sarà funzionante e ricordiamoci di non di avvolgere i cavi in modo da non farli andare sulle altre ventole e mettiamoli in un lato, quindi chiudiamo, finito, abbiamo il nostro, la nostra ventola inserita. Ciao, <ride> grazie? Lei è mia sorella, Ciao. vieni. Grazie a lei per le riprese. Eh, desica 10, io sono un po' spettinato. <ride>